Ma las be like Yeah My life be like Wow Yeah be like... Wow, Yeah Bene picciocas, sono il vostro IperDavid, e, come avrete di sicuro intuito dal titolo del video, questo è un tutorial su come ottenere Master Ball infinite in Pokémon GO per Android innanzitutto volevo scusarmi per la voce loquendo ma mi si sono rotte le cuffie col microfono e queste nuove che ho comprato dai cinesi non ce l'hanno ehi cosa avete capito non hanno il microfono pensate sempre male bando alle ciance ora vi mostrerò come avere master ball infinite sfruttando un bug di android andate nelle opzioni sviluppatore e attivatele spostando la levetta su on se non l'avete già fatto poi mettete la spunta su E volevi Vole Guarda che faccia Guarda che faccia Non se l'aspettava Ma c'era lì col blocco note Le dita pronte a scrivere Ma c'è cara Ma fatti cazzi tua Ma fatti cazzi Qua voleva saperlo! Ah, ah, ah, vi è piaciuto lo scherzetto? Lo so, lo so, mi starete di sicuro odiando a morte, magari mi avete già lanciato qualche maledizione, ma chi se ne frega, xdxdxd. XD. Ad ogni modo, potete consolarvi col fatto che anche voi potreste fare questo scherzo ai vostri amici, mandandogli il link di questo video. Oppure, se siete dei cattivoni, potreste condividerlo sui social, in modo da trollare quanta più gente possibile, e farmi, e farvi, odiare da tutti, agagagaga. Ora vi lascio ai titoli di coda, che dureranno più del solito, per allungare un po' il video, giusto per non far sospettare nulla. Un salutone, a Sibidda. A un paletti! Eh! Volete!